ciao allora come stanno andando le cose <ride> ce la possiamo fare sì che ce la stiamo facendo dunque se non si è capito oggi piove infatti si vede benissimo come ho preso l'acqua ma non è questo il video non su come io prendo l'acqua ma volevo fare l'estrazione perché il mese scorso non l'ho fatta perché non sapevo quando avrei mai potuto spedire e la voglio fare adesso su tutti i commentini che ho ricevuto del periodo ovviamente controllo che ehm, chi verrà estratto sia attivo e che sia iscritto al mio canale e che il commento sia davvero in base al video che ha visto non brava like bello quelli sono commenti che capisco perfettamente anch'io che non sono persone che guardano i miei video e però, nel mentre volevo tenervi un pochino di compagnia anche perché vorrei farne anche a me stessa, e vi volevo parlare delle ultime novità che sono uscite dai Rocher perché ne sono uscite davvero di interessanti, ma davvero di interessanti e di belle che non vedo l'ora che aprino i negozi per riuscire ad andare a vedere. Sinceramente, sì, lo so, si compra anche online, eh, però, mh, due cose: uno al momento, almeno che non avete finito questi prodotti e allora volete magari provare le novità ma non avete altri in casa, allora sì, in questo caso acquistiamo online le novità. E poi io aspetterei di vedere i negozi perché ho visto le promozioni online e sono sì promozioni, ma il negozio sapete che c'è sempre lo sconto almeno del 40% ed è più alto rispetto alla promozione in negozio. Tanto forza, resistiamo che tra poco dovremo farcela ad aprire e, sicuramente piccola brevissima parentesi perché io non entrerò mai nel merito di tutto questo non sarà mai più tutto come prima lo sappiamo eh, cioè, sento tante persone che dicono voglio tornare a fare voglio tornare a non sarà più come prima ma è ovvio questo cappello negli occhi è normale e sicuramente per tanto tempo ancora dovremo imparare a girare con la mascherina con i guanti stando attenti sta tenendo distanze però non è proprio così male si sì, sarà difficile all'inizio però non è che è così male perché prima mi dava quasi fastidio la gente è sempre attaccata ed evitavo i luoghi affollati quindi però veniamo a noi eh, veniamo a quello che voglio dirvi quindi le novità di Verochet dunque la prima che è uscita da pochissimo per me è una grande grande novità prima di iniziare però io mi sposto in qua perché così in tutta questa parte ci saranno le clip e potete vedere anche voi di cosa parlo perché se no parlo per niente e così lo vedete anche voi dunque la prima novità è il nuovo correttore ho qui il, al pc lo sto vedendo ma il nuovo correttore cremoso dice di essere perfetto per i contornocchi ehm, ad alta coprenza anche illuminante con acqua di fiordaliso bio interessante leggo corregge occhiaie imperfezioni leviga ed illumina i occhi anche il più sensibile e ci piace la confezione è un 7 ml i colori sono tantissimi quindi voglio andare in negozio quando aprirà per provare tutte le texture perché vedo che ci sono dei rosa dei beige, dei nude con i sottotoni quindi davvero wow il prezzo è 14,95 ma in questo caso è scontato a 12,95 ma se facciamo due conti, quello sconto del 40 è ancora più scontato, quindi aspettiamo il negozio. E questo era la prima novità, che davvero sono 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 colori e credo che si può trovare quello adatto a noi e questa era una cosa interessante. Andando avanti perché sto scorrendo l'album, altra novità che ingrandisco, che sono i balsamo labbra, sapete che io amo i balsamo labbra di Verocher, mi trovo benissimo e allora intanto e vedete che eh, li hanno aggiornati e cambiati, intanto il, il, la confezione nuova è carinissima e li voglio tutte sicuramente comunque eh, dice nuova formula green, nuovo design, eh, 97% di ingredienti di origine vegetale e poi 6 fragranze, allora troviamo Carité, vaniglia e noci di cocco che ci sono sempre. La novità è il mango e assolutamente la voglio, devo provarla assolutamente. E poi ci sono i due con un leggero sottotono colorato e la mora e il lampone che mi incuriosiscono. Però io il mango, il mango devo provarlo assolutamente. E poi dopo andiamo avanti con le altre novità che vi voglio mostrare e ne parliamo assieme. Sono le maschere per i capelli. Per lì. allora ci sono le maschere per i capelli pre shampoo e post shampoo le pre shampoo eh, vengono a 3,95 euro l'una per 35 grammi di prodotto c'è il gommage anti inquigliamento che dice di esfoliare delicatamente il cuoio capelluto liberando dalle particelle inquinanti ossigenati i capelli si sporcano meno velocemente e questo mi interessa e poi c'è sempre pre-shampoo quindi prima dello shampoo la maschera sebo purezza che agisce direttamente sul cuoio capelluto assorbendo l'eccesso di sebo per un effetto purezza immediato e io avendo sinceramente i capelli con la cute abbastanza grassa sono curiosita da provarli e poi vediamo con i post shampoo che però stavo guardandoli ma hanno cambiato il pack cosa interessante hanno cambiato... Mh, Ecco, ha cambiato il pack e poi anche la confezione, quindi non è più quella in vasetto, ma sono sempre il tubetto, Ma qui no, c'è sempre il link, il link e la clip, 35 ml, 3,95 euro, sempre, però troviamo la 2 in 1 riparazione, 2 in 1 colore e 2 in 1 nutrizione, quindi sono sempre eh, la prima riparazione, ha una texture ricca e cremosa che ripara e ristruttura la fibra dei capelli più secchi, Mentre quella colore texture gel crema che ripara e protegge la fibra del capello aumentando la lucentezza della eh, colorazione e quella nutrizione texture in gel crema, quindi sono più gelatinose, nutre e previene la secchezza e l'opacità dei capelli secchi. Allora io ho quella riparazione che era la prima, mi piaceva molto, devo provare anche questa nuova texture e ora vorrei sapere perché sembro così rossa in videocamera ma non è un effetto blush è che con i giorni di sole sinceramente ne ho preso abbastanza. Ma andiamo avanti perché di novità ce ne sono e adesso vi voglio parlare della nuova linea azione anti età e azione lifting, si chiama lifting vegetal ed è una nuova linea che dice di rimodellare l'ovale, donare sostegno, potenziare l'efficacia dei trattamenti giorno e notte abituali e questa mi interessa perché ha dei prodotti che sono solita usare. Allora, il primo è Siero Lift Ultra Concentrato. Dice di essere un siero dalla texture fluida, idratante e modellante ad altissima concentrazione di collagene vegetale. E ci piace. Dona un immediato effetto tensore. I tratti appaiono distesi, le rughe ridotte già dopo un mese di applicazione. 30 ml. Prezzo di listino 32,95 e questo sinceramente io lo proverò assolutamente come altra cosa che proverò assolutamente il trattamento liftante anti-borse un trattamento contorno occhi anti-borse volete che io non lo provi? Eh, 14 ml 27,95 gel della texture fresca e idratante riduce borse d'occhiaie attenua le rughe e ravviva lo sguardo istantaneamente volete che io non lo provi? poi tra gli altri prodotti Eccoli qui, troviamo un altro siero che sono curiosa di provare, è il fluido rimodellante luminosità 50 ml 2295, trattamento viso e collo dalla texture fluida, idratante e fresca, idrata e dona luminosità al viso, immediatamente le rughe appaiono attenuate e dopo un mese i tratti sono sollevati del viso come rimodellato, sono curiosa perché secondo me in estate questo deve stare bene, quindi aprite i negozi che devo provarlo! E poi abbiamo il solito trattamento giorno, trattamento giorno effetto tensore 50 ml 29,95 e il trattamento fortificante notte 50 ml 32,95. Ma ora veniamo alle altre novità, eccola qui, allora clip lì è il trattamento alla camomilla per la pelle sensibile, tutta una linea dedicata alla pelle sensibile. Ed iniziamo con, aspettate che lo perché sono mezza ciecata, con il, la crema base, crema correttrice dal tenue colore verde che quindi va a attenuare i rossori. Dice di essere dedicata, eh, dedicata alle pelli delicate e rossate, va applicata al mattino da sola su tutto il viso o dopo la crema abituale. E, il colore verde è proviene dai fiori di cardamomo e gardenia, quindi 100% di origine naturale. Il prezzo, ve lo dico, per 40 ml 12,95 euro, ma c'è tutta una linea dedicata, quindi anche l'acqua micellare, nella confezione grande e nella confezione piccola. E adesso ingrandiamo. E anche per la detersione, quindi la crema detergente, eccola qui, con la camomilla selvatica, e l'olio struccante, che elimina efficacemente le tracce del trucco, anche waterproof, senza ungere. E questo, sinceramente, sono curiosa di provarlo, perché con i miei trucchi direi che lo vogliamo provare, vedere se davvero mm, rimuove efficacemente il trucco. Poi abbiamo il... Balsamo Comfort nutriente per le pelle delicate e secche, mentre per le pelli delicate e reattive c'è la crema leggera lenitiva, quindi proprio tutta una linea delicata che sono curiosa di, di vedere in negozio, soprattutto per le texture. Poi, altra cosa, stavo controllando da computer sempre, l'avevi detto tutto, ma direi di sì, tranne una cosa, c'è l'edizione limitata estiva, che spero che durerà abbastanza a lungo, perché il pack è qualcosa di carinissimo lì, ed è tutta delicata, dice Hello Friends, quindi è, al profumo di rabarbaro e Ribes Nero, 100% vegan. Allora comprende l'acqua profumata, corpo e capelli, le toilette che devo assolutamente sentire. Poi abbiamo il bagno doccia, gel doccia, quello grande e quello piccolo. Ma guardate il pack: è primaverile, lilla, mi piace. L'olio idratante per il corpo, ma cosa davvero carina, che mi è piaciuta, è la parte make-up. La palette, guardatela, che è bellissima, mi piace un sacco. Nei colori che piacciono a me, rosa, mh, lilla, quindi mi incuriosisce tantissimo. Poi abbiamo la terra abbronzante in duo, che deve essere comoda. e Il mascara volume 360 waterproof, che sinceramente waterproof in estate va benissimo. Più i matitoni i matitoni per le labbra e ne togliere anche per fare per, eh, come blush, hanno dei bei colori e sono 100% vegan, quindi sinceramente sono curiosa di provarle. E detto questo, queste erano le novità e io voglio sapere qui nei commenti quali vi intrigano di più e quale proverete sicuramente, io ve le ho dette sicuramente appena aprono i negozi no subito appena apro, no, no, non mi ci fiondo però la prima volta che mi capiterà prima o poi di passarci sicuramente con lo sconto qualcosa porto a casa perché sono super incuriosita e come vi ho anticipato all'inizio facciamo l'estrazione e dato che ancora sinceramente non ero pronta per registrare questo video e non, è, non ho ancora estratto non ho ancora controllato quindi se la persona è iscritta e tutto quanto, quello delle pochissime regole, vi lascio il nome dell'amicitrice qui sotto nell'info box e complimenti. E qui sotto ci sono nell'info box tutti i contatti per mandarmi una mail, per contattarmi anche sui social, dove, vuole, dove volete, dove vuoi. Quindi contattami tranquillamente e tranquillamente eh, complimenti. Dunque, noi ci vediamo al prossimo video e tenete duro che ce la stiamo facendo, forza, ragazze! Siamo rimasti a casa fino adesso, continuiamo a restare a casa e magari come me prendere il sole in giardino sul balcone. Appena c'è un po' di sole io cerco subito di uscire un attimo anche per prendere un po' d'aria. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao!